non si vede daniele daniele, daniele. Oh, oh subito subito spostiamoci in un posto privato veloce perché veloce veloce, voglio daniele dove mongoloide di daniele ieri Torre, VIG 001, pronto a copiare la clearance VIG 001, autorizzati per la messia Vista 3-2, via Carbonara 5 Tango, iniziali 4000, lo stock 5402. Autorizzato alla Messia, anima in via Charlie Alfa, via Carbonara 5 Tango, salita iniziali 4000 piedi, trasponder 5402, la vista in usa la 3-2, Vig 001. Vig 001, ripetizione corretta. Have a good day zero. Three, three, two, with 0332 with your gates and with uh, a good for our destination uh, La Mezia and Giorgio uh, uh, please. 0332 uh, Calgary good evening. Clear to destination by a Carbonara 5 Tango out of runway 32. Initial climb at 4000 feet at the squad uh, 546. R5 Tango, runway news 3-2, squawk 5-4, 6-2 uh, on the box, and then it's a climb 4,000 feet, uh, and uh, we are ready for pushback setup, 0, 3-3-2. Vigasur 3-3-2, remember full drive, the pushback is not up approved. Pushback setup is approved, thank you. Holding point, Foxtrot 3-2, Vigasur 3-2, Vigasur 3-2, Vigasur 3-2, Vigasur 3-2, Vigasur 3-2, Vigasur 3-2, Vigasur 3-2, Vigasur 3-2, Vigasur 3-2, Vigasur 3-2, Vigasur 3-2, Vigasur 3-2, Vigasur 3-2, Vigasur 3-2, Vigasur 3-2, Vigasur 3 2 vigasur 3 2 3 2 3 VIG 193, Pista 32, autorizzati al decollo, vinto da 330 gradi 16. Autorizzati al decollo Pista 32, copiato vento, VIG 193. Cagliari Torre, VIG 001, pronto alla spinta messa a moto. VIG 001, spinta a messa a moto approvata. L'H109. L'H1019, conferma per VIG 001? Negativo 1018. 1-0 Si sente un po' basso però, Luca, cioè l'ultima parola almeno io l'ho ho sentita abbassa a basso io. Il punti di vista, eh, infatti. Ho il testo Big one, big one on good evening uh Cagliari Power. Uh. Big 104, uh, good evening, uh, Cagliari. Radio 5 confirm this information. quel check l'hai fatto? Check del... Ah sì, no, sì, Perfetto, grazie. E non faccio il in volo ai 3-9 e monitorai Unicom e Ciao! Ciao, grazie per l'assistenza, Vig 193, ciao. Attenzione, mettete il posto torto, per favore. Andiamo... Caglia, Vig, Vig 001, pronto a fare... Vig 001, Rulut, uh, pronto a posto, pista 3-2, Bersierra Tango, numero 1. Holding Point Foxtrot 32, via Sierra Tango, via 001, numero 1. Ah, raga credo demis se non ricordo male demis demis yeah. yeah. tu, tu sei il 363 il 363 eh big 036 ah si sono io Cagliari Tower, uh, ready for appearance uh, for uh, destination Lima India Jolly. Big 104. No, no, Big 104, clear to the destination, via Carbonara, 5 Bango, out of runway 3 initial climb a 4000 feet, squawk 5-4-7-7. Carbonara 5 Tango, Rhino News in 32, Initial Inicial 4,000 feet, unbox uh, 5477 big 104. 0 Rebecca, big one, zero. 1 0 request pushback and start-up. pushback and start-up, are approved. 1-8-1-0-1-8. approvato pushback and start up Vig104 uh, 4 <tellamente> <tellamente> Big 0332 taxi to the point of Foxtrot 32 via Uniform Tango Hotel and Alpha on H1018, you are number 2 Uniform Tango Hotel and Alpha on the point Foxtrot 32, Big 0332 number 2 for the patch Master Warwick 032, if for you it's okay, we, we can follow the company air traffic Roger, uh, oh, yeah. follow the traffic, report in the report, follow the traffic, the company traffic, and the report, report in the report, report in the thank you Affirmative, okay. I'm ready for a uh, taxi big one zero four Big 104 Taxi toading point Fox Rotteranno i 32 via Sierra Tango Otteranno i 32 Your number three The 1281018 For i porti l'irai Sierra Tango Fox Otteranno 32 Number three Big one zero four Guarda dietro Adesso vi raggiungo da Trapani con un mezzo un po' più veloce del vostro. Tu è un pc dollaro. Ma solo... Un po'. P92. Un po' più veloce il p92. <ride> tipo un Eurofighter. Vabbè ah, giustamente. F-16. <ride> no no proprio Eurofighter. Ah Vabbè. Ci andiamo giù pesante con Def. E Mario? Ma che poi fa, Cosa hai fatto proprio il TDS? preso? No, no, negativo Ma non vuoi più o altro? Beh, adesso altro per questo Noi abbiamo, non so se ci sono un po' da notizie, qua e là abbiamo perso, tipo, tra virgolette, una sorta di accaduto per il pipì e il tuo se vuoi partecipare eh, purtroppo è tempo che mi manca sì sì, ah. non ho letto, sono tutto male mm -hmm. speriamo a frenare DIG eh, 001 al il DIPPOINT FOXTROT PISTA 32 pronto alla partenza Vig 001, pista 32 autorizzati al decollo, vinto da 330C 16. Copia del vento autorizzato al decollo, pista 32, Vig 001. 0332, are you ready for the battle? Second, for VIG 0332 VIG 0332, are you ready for the battle? Fully ready VIG 0332, after departing okay, traffic, run uh, runway 32, line up and wait after Line up and wait after departure, uh, accompany traffic, VIG uh, 0332 0001 di volo ai 48 con la Unicom ciao con la Unicom grazie per l'assistenza alla prossima ciao Luca Che vè nuvoloni che ci sono! Io per fortuna non vedo niente è di notte che vuole No, con Alessandra abbiamo deciso di metterle di giorno in modo da poter riutilizzare le riprese entrambe di giorno e fare un montaggio per non fare la fine l'altra volta che uno era con le riprese di giorno e uno di notte Siamo tutti in volo ragazzi? Non ancora. No oh, no Sì, Se io sì. E godiamoci stavola, dai. Io vi raggiungo tra pochissimo. Appena superate trappa mi lo farlo. <ride> C'è qualcosa che non va. Eccala. Eh, che è, che è, è successo? Che è non mi sta seguendo, sta la rotta, sta facendo come mi pare fai un diretto carbonara direttamente consiglio d'amico eh? Sì ma infatti lo sto facendo e lo vedi manca a partire? No, no. No. eh ragazzo, no, la mia vostra stessa personale prima a portarmi il caffè non so se mi spieghi eh, eh. sempre privilegiati qualcuno eh la mia eh. stessa personale è responsabile dei social network che mi ha portato pensa, il caffè pensa. Certo. Non è il nostro comune, capito? Eh, non no, eh no, è la responsabile dei social network, e eh. vicepresidente eh, della regione. Beh tanto chi <ride> sta guardando dalla diretta quindi potete salutarla tranquillamente. Ah, okay, okay. ciao Sorella. Ciao Sorella. No, non so chi altro sta guardando al momento perché non la sto seguendo che so' pericoloso quando provo a volare sicuriamoci se mi distraggo con la diretta. ma che voli tu Renato? 757 ah non mamma mia che macchina ragazzi? Eh, ma io uso praticamente sempre questa mi fai bene, una bella notte. mai, volevo riprovare l'Airbus ma ancora niente all'Airbus, vabbè che potevi cambiare un tempo il cockpit che c'hai, no? Eh? Sì, no, ma io non c'ho un cockpit, c'era Mario un cockpit fatto bene. ce la fatto tutte e tre? No, più no, Mario io è... ce l'ho molto, molto artigianale perché non c'ho spazio <ride> per farlo, quindi mi devo no, arrangiare un po'. I signori dei cockpit molto, sono, sono Mario e Valerio, che ricordo, eh. insieme a Renato, eh, ricordo a tutti, sono i fondatori della legge del Tour <ride> si chiama marketing ragazzi eh? Eh? si chiama marketing questo no la si chiama pubblicità occulta però eh vabbè ma io sono manager posso farlo <ride> oh mio dio ragazzi comunque qui sto seguendo la no, live l'importante è che si vede bene è che l'ultima volta mi dava un po' di problemi non ti vede a scartiremo Ora non so se computer, però io vedo scatti. Il frame frame a me si vede fluida. Dane, no dico il simulatore scatti. No, a me va bene, a parte quando giravo la visuale, perché vabbè, io non sono un filmmaker, quindi giravo la visuale col, col mouse un po' a scatto andava, ma se sennò... no... Eh, quanti frame va, quanti frame va? Eh, non ricordo com'era, la chi è? Aspetta, chi c'è qua sotto? Vedo qualcuno. voglio ammazzare fermate che ho sbagliato il bottone, che ho disattivato mo? ok <ride> con... avevo Devo staccato il WNAB se riesci a prendere? o ne uno solo insomma? Aereo. allora sono oscilla tra i 19 e i 27 va bene va bene 19, 3, 3, 3, 3, 19, 27 oscilla tra i 19, 27, 29 no. dipende aspetti togli il limite non ho capito togli il limite ai 30 fps capito no no, lascia perdere, io c'ho un portatile ragazzuoli, anzi già è tanto che va così bene buono eh, se togli il limite degli fps e il computer scorta di più eh. Già che ti andare in una parte la domanda, ma chi è che, è che sta, sta facendo? facendo le le le le le premo dall'aereo io e dalla torre Alessandro. Io vedo un traffico qua sotto un 738, vediamo chi è. Ah, VIG 0332 Ecco. Ho 18 miglia a 160. Ma stai ancora 1.60 stai? Eh sì, sto salendo. Eh, fratello, vabbè, sono pieno. Quanto hai dedicata? 2.59 e 6.12 al suolo. Mazza, aumenta. A che livello di volo stai? Il alto del mio, sicuro. 2.40 in salita. Eh, infatti aumenta. Sta salendo, piano, giovane. il Carburante costa Non sto capendo che, per, sto capendo che per, sta dicendo la cosa perché ho richiesto il push, ho scritto. User back the e poi ha scritto Unicorn Sol. Ha avuto qualche problema. Probabilmente ha avuto qualche problema o ha dovuto scollegare al volo. Finalmente ci facciamo un volo di compagnia tutti insieme, dopo un sacco di tempo. Eh, sembrerebbe. Pronto? Sì, sì, ti sentiamo, ah. ti sentiamo. Mario? No. Luca, devi su Luca si è disconnesso, perché c'è un attimo da fare avventuramento per Daniele. Ok. Mario? È perso. Mario? Mario Mario? Ci siamo persi Vig 1.04 dirottamento in alto, che succede? <ride> eh, io lo vedo qui però in TSPC, eh? si si sarà allontanato un attimo. Ah stai in volo? Per la gioia di Stefano, che mi sa che non c'è stasera, non è venuto, eh. Ok. E di Fabio. Non lo so. E di Fabio se ci sta guardando. Qualcuno provi a mandargli un messaggio a Stefano se riesce sulla chat. Se è libero se può venire su TS. Ma lo costringo io. Cosa miremo, eh? Sì. è la pipa che ti sono passato davanti, cioè 55 noti, 56 noti strada per cortesia, precedenza al manager, grazie. Eh uh, uh, uh, uh. quanto c'è di, di, di, di venta! 54 da 279 da 279? ci siamo ce l'abbiamo anche a favore io intanto ripeto non so se qualcuno stia guardando la, la, la, la, la diretta per qualche motivo se sta chiedendo qualche domanda se ci sta lanciando qualche insulto oh, commenterò poi dopo ragazzi scusatemi ma non riesco oppure che se apro ad aprire la chat mi, mi manda in crash tutto quanto so c'è no? No, tua moglie tua ospite e eh, poi ci sta uno che ha chiesto quanti, quanti frame file le risposte Fabio l'ho attivato non ricordavo come si apriva ecco sta oscillando tra i 22 e i 29 adesso mm. eh. c'è la tua hostess che vuole morire insieme a te che ha detto almeno me non date da caccia? eh, mo ci arrivano, mo ci arrivano <ride> alla diretta dove sei? Facebook. facebook dopo che abbiamo montato le riprese tra noi e Alessandro che riprenderà dalla torre al nostro arrivo dall'Approach eh, faremo un montaggio di tutto quanto questa serata e la pubblicheremo su YouTube ah su YouTube io dopo, ho dopo, dopo, sì, dopo il montaggio sì vabbè poi mi darà l'indirizzo eh? eh, ma voglio vedere eh. e... 460 dgs non è mica roba da scherzare vediamo, vediamo, lo vediamo sono ancora in crociato in salita ma la torre a Cagliari ha chiuso? a Cagliari si si si, sta bettorando l'intra traffico che è uscito da Trabani Color ah, okay. Fighter E eh, quindi Ok ok sarebbe niente quella è la vista in uso all'arrivo alla messia 2.8 mm. Almeno mi dava 2.8 Vediamo un po' se è confermato, è confermato. Cosa è borro ILS il bordo? No, ILS, no, si ILS Ok, cosa fate voi? Un avvicinamento? Molto lo dico, aspetta, eh! La fronte da carta Io faccio una PDC 1 eh, Juliet Burka 3A sulla 28 aspetta CTC 1 cosa? 1 Juliet 1 Juliet un attimo. spero che sia giusta io ho le aire anche un po' picchiotte come me non me le rifaccio la Vulca 2 Juliet ok? No, 1 Juliet Ah, 1 Juliet, certo. No, scusa, scusa eh, ci, eh, Charlie Delta Charlie 1 Juliet Vulca Volc 3 Alfa Che dai Aspetta un attimino Volca 3 Alfa, confermi? Sì, confermo Poi Abbinamento LOC, VDM, quale? Aspetta che mo, eh, non l'ho scritto, era eh, me pare, oddio, aspetta, vediamo se lo riesco a vedere da qua. Sì, è corretto, era un, oddio, non me lo ricordo. per cosa? Che no? va su Orteg, me pare, Orteg. Sì, ma eh, l'abbinamento quale usate? lock VDM, Lock, LOC, sì, LOC. Okay. XY Y? Eh, di y direi. Sì, sì. Perché è l'unico che collega la Raffa. Sì, esatto. Okay. Charlie, delta Charlie, Charlie, Charlie, 1, Giulietta. Corretto? Yes, sir. Transizione. Ah. Aspetta, attimo, aspetta. Cazzo. Non siamo qua, per il tampone. Fammi ah qui a fare il suo Transizione, Renato, hai detto Charlie, delta Charlie, Charlie, 1, Giulietta. Transizione? Eh, 1, Catria, Alfa. 3 alfa O no, non mi rifaccio o passo su tutte le isolotte delle olie che mi sono fatto l'altra settimana e riguardo tutte dall'alto ma che cazzo chi è quello scia di cumuli di, degli scarici che vedo lì davanti a me sempre io. tu sei? Eh, sì. mi stai morti, Mario mi ricollegato? Mario sei ricollegato? Sì, no, no, no, no, no, no, no, Sta, qua. Ah, che sei, eh, no, guarda se il manager deve rallentare e se il pupo va piano, su, forza un po' cammino. Guarda <ride> qua, guarda che paura, che paura. E passiamo tutte. Aspetta un attimo, c'è un po' di problemi, eh! Le riprese, salva le riprese, eh! Io ti sto praticamente entrando dentro, Giuliano! Eh sì, fai, fai! <ride> fai c'è un po' di problemi con la cazzo da autopilota che non funziona mai, io. ho sempre un po problema! che poi nella diretta se la prendono con me perché dicono che non sono capace giù, il che è pure vero. <ride> Ciao. ciao Stefano, Stefano buonasera, benvenuto tra noi. Ehi, ciao benvenuto ciao noi ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao Non ciao che mi ciao ciao Giuliano, ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao C'è ragione Stefano di che sono il miglio Armas Ok io ti passo allora Vai vai vai vai vai Qua risolto Ormai Manutenzione ci vuole la manutenzione Sarvano tutto bene? Sì, sì, grazie. Voglio presentarti perché non so se tu l'avevi conosciuto, i conosciuti, eh, Renato e Mario che sono i fondatori della Vig Virtual Airline, eh, per motivi di lavoro e personali insomma hanno lasciato ma sono sempre qui ogni tanto in volo con noi. Ah, bene, bene. Piacere, ciao Stefano, io sono Renato, ciao. Ciao, piacere. Ciao, a piacere Mario. Ciao, ciao. Stefano è la persona che vi ho indicato senza dire altro. Ok. È un onore. <ride> no, vabbè, perdonatemi, però io non mi ricordo di queste. Eh, poi te lo ridico quando non siamo online. Eh, eh tranquillo, Meglio. nel frattempo per la gioia di Stefano, anche perché io ho chiesto a Giuliano di dirgli se voleva venire Stefano ti comunico che Mario sta volando con l'airbus. Ah bene bene <ride> ah, sono, sono cose di proprio maledetta depressurizzazione Stefano ma eventualmente il lunedì sei disponibile lunedì sera? Che salvo complicazioni ci dovrebbe essere la, il continuo della, della tutoria della lezione con Pasquale, quindi se sei presente magari vi rifacciamo quel confronto dell'altra volta che è molto piaciuto. Sì, sì. Ah. Giliano sì. Giuliano, io vorrei sapere sì. che stai facendo, vorrei sapere. No, Stefano ti saluta dalla, dalla chat appunto della diretta Fabio, sta dicendo se mi leggi, ciao Stefano. Per Riccardo Zara abbiamo sì l'RTS, non so se qualcuno riesce a passaglielo, se vuole venire, Giuliano se riesci passaglielo pure. Sì, si può entrare, l'entrata è libera, puoi venire se vuoi. Aspetta un attimo perché è. Un po' complicata. Lascia. Ah ok, sì, sicuramente se io fa Fabio volevo rivedere le isole tutto nuvoloso, foschia, nuvole, c'è in tutto c'è stato, c'è la miseria comunque se non lì, anche interessante fare per un di germa su che cosa in particolare, non so che le fate andare avanti con Pasquale Guarda, te lo faccio sapere sicuramente domani perché tanto con lui mi devo risentire. Mm, domani ti faccio sapere tutto quanto. Va bene, va Sono di sì. Speriamo che. ho capito via yes, Stefano. Eh, eh, bravo. <ride> ok. Ah, allora posso fare una domanda? Sì, Giuliano o qualcuno ragazzi qui qualcuno che è in TS se riesce a passare a Riccardo Zara il link del server TS3 per favore vai, vai pure Mario uh, due minuti dammi per favore la domanda è semplice sulle carte navighe dove è riportata qual è la pista preferenziale in assenza di vento eh, ci sono delle regole done Quindi mi pare di capire che sulle carte natiche comunque non è riportato esattamente quale sia la vista prejudiziale, è soltanto una regolamentazione da parte dell'ENO. Sì, esattamente non c'è un documento scritto ufficialmente che questo tra la pista uso. ci possono essere appelte le cose che si chiamano gli OI Airport Operation Information, che però sono company specifici che ci cioè, vengono rilasciati a personale che generalmente può essere questa pista da quest'ora a quest'ora poi da quest'altra ora a quest'altra ora con il lavoro di quelle indicazioni per dire per cui da altri scenari che possono essere ci hanno portato su questa pista più o zero facciamo sì che si vada a scegliere un'altra pista ok grazie mille Se vuoi puoi anche spiegare tranquillamente il perché, insomma, non c'è cosa che succeda, no? poi la bisogna andare a vedere appunto com'era com quell'aeroporto. Allora, in pratica, un aeroporto, una pista sulla, una decollo per soldare, l'altra invece rientrando. l'unica cosa che c'era sulle carte è che nella pista, atterrando mare c'è cioè la possibilità di uscire o capitilenti improvviso. In assenza di vento la pista contraria, quella di donna verso il mare è l'unica con gli l'S, preferibilmente io ho pensato ad occhio che la pista preferenziale in assenza di vento fosse so che non. visto che invece un aereo veniva e atterrava nel senso contrario mi ha scritto di fare attenzione perché la pista era la 09 non, so, non la 20. però io ho ricontrollato il vento dava 0 gradi 0 9, e per cui ho pensato di decollare comunque dalla 20. quindi il 7, 20 messo, 7, che ho veramente. pensato che era quella giusta per il decollo, visto che la 09, appunto, potevano verificarsi i problemi meteorologici in questo senso. E poi vabbè, è finita lì. genere appunto se non ci sono problemi di vento, in genere una pista che sta sul mare se deve entrare, si entra diciamo con eh, la brezza che tira dal mare, quindi il controvento è praticamente eh, quella opposta diciamo alla, alla spiaggia, insomma, ecco, per, per capirci un po' insomma. Che, Vabbè, che in sostanza la faccio breve. Era la pista di polvo. Ah, assenza di vento, pista 20 e pista 0,9. no, assenza 27, vento, 27, 27, 27, scusami, 27 e 0,9, quindi in assenza di vento io normalmente devo andare dalla pista dove c'è l'ILS e a terra eh, dalla eh. pista dove c'è l'ILS, il polarizzatore e quant'altro. Mentre la pista contraria, oltretutto sulle carte riportato che si possono verificare le situazioni meteorologiche improvvise e quindi mi è sembrato più giusto devolvare un totale invece aspetta, questo insisteva l'unica è... l'unica probabilmente l'unica sì, sì, sì. errore fatto scusa un, attimo, è... un attimo, scusa un attimo Mario chi è il 0332 che ha dichiarato sì, emergenza? io io, io. No, okay. vai Mario l'unico errore fatto è che non mi sono accorto che entrambi in pista c'era un aereo già in volo ordinato forse è stato quello che l'ha fatto eritare si sì, può essere ovviamente chiaro comunque sono considerazioni corrette chiaro se uno ovviamente ha la pista del un che ha dei fenomeni meteorologici che possono creare ovviamente un pericolo per la trasmissione del volo poi dare un se hai anche dell'estero di entrare in un'altra parte anche frattempo Stefano, non lo ricordo, mi sembra che sì, te ho detto che ti saluta Fabio dalla chat, Fabio Massasogni di Scap. Sì, sì. Va bene, Fabio, saluto, saluto, saluto, saluto. Ok, e invece Mario c'è Antonella che sta dicendo, sento il mio maestro di volo con i cuoricini. Io ringrazio oh, viva e con grande soddisfazione mi mette sempre sopra le righe ma non è dubbio scesa per 100, 100, 100, 100. dopo musca mirata a destra per comunque saluta Antonella se sì, ci sentiamo presto no ti sente ti sento ti sento dalla diretta potete salutare direttamente allora grazie Antonella eh, per il nome benissimo che, 000, mi 000, 000, che mi abbia innalzato a pilota di struttura ti ringrazio sia prima che, che dopo, con affetto. Sempre. Stefano ti saluta anche, leggo da ti saluta anche Fabio del Fly Service di Milano e eh, ragazzi una, la moglie di un comandante reale, eh, sta scrivendo bravissimi, grazie Francesca e eh, salutatela. Ringraziamo, ringrazio, ringrazio anche io Francesca, anche se non ci siamo ci conosciamo, grazie di tutti. Salutano tantissimo. Padre. Scusate, non ho capito chi è che ci si complimentava, scusa. Eh, dalla chat ci stava dicendo bravissimi Francesca mh, Amato che è la moglie di un comandante. Ah ok, grazie, Re, ringrazio. Ma visto tutti questi complimenti, tutte queste cose qua. Non, ha, pensa... non, ha, non hanno ancora visto me che mi schianto, tranquilla, poi tra un po' se tutto quello che ha detto se lo rimangio, non ti preoccupare. Sì, però lo stipendio da pilota? E vario Antoniana ti sta dicendo Ciao maestro, mi mancate quel cuoricino <ride> Se non hai capito sto cambiando discorso <ride> Allora, vediamo quanto mi manca a me per iniziare la discesa ormai non manca molto confermate che c'è ancora Simon Alessandro sì. confermate ancora che c'è Alessandro all'approcio io non so veramente Renato sei sotto l'approccio tu? aspetta che non sei dentro che stanno allora sì io confermo, c'ho una frequenza a fila c'è veramente Aprod. Non so se intanto Riccardo è riuscito a entrare qui sul, sul nostro canale del TS che chiedeva al server se glielo ha dato ma non vedo se è entrato. Forse sarà da spostare, probabilmente sta su nella chat, vediamo un po' un attimo. era abbastanza convinto. Grazie, eh, te la confinto, ripeto, eravamo convinti anche noi di andare il giusto, l anno. L anno. Eh, lui era in diciamo, nel finale, lui ha dovuto era un aspetto com'era. A senso gradi, senso di venti. Eh, diciamo eh. che lui, diciamo che lui il non ha 0, 0, 0 9 3. Diciamo che lui non ha un, usato la pista giusta per l'avvicinamento e l'atterraggio ma d'altro canto ormai era in corto finale e vabbè c'è stata la pecca di entrare in pista e non, non, non se n'è accorto praticamente non l'ha visto non l'ha visto però si è distratto un attimo e è dovuto andare in quei round quindi forse se c'è stata una pecca anzi sicuramente se c'è stata la pecca è quella che non si è accorto del traffico e ha impegnato la pista anche se non era da lì che doveva atterrare però vabbè sì sì c'è stato anche questo eh, bisogna dirlo uno vero. Cioè io sì. ho segnato la pista senza rendermi conto che c'era un corto finale Ammetto la mia leggerezza eh. Tanto per capire, io prima ho parlato in prima persona Ma la sciocchezza l'ha fatta il mio collega Renato Sì, sì, eh sì No, no, ammetto, ammetto la bene. mia leggerezza Sì, vabbè, dove, dove, dove. Ci, ci può stare ecco, però, eh... Io in verità eravamo presi da altri discorsi per cui sì, eh, non ho fatto francamente caso se c'era qualche arrivo comunque sia sulla 27 che sulla 09, no. proprio in genere lo faccio sempre però appunto ieri sera parla la Seta Flavate e altre cose quindi tratto dai colloqui ovviamente non ho fatto attenzione diciamo ma genere non mi succede mai, quasi mai. Vabbè diciamola tutta, è eh, un pilota da dominio. <ride> non lo devo fare mestiere. Va bene, va bene. FX3 anche Oscar, Left 0, Niner 5, thank you. Left 09 er 5, anche Oscar. See yeah. you A buonasera, Vig001 sì, sì, con vi vi sei, voi a 40 miglia da V sì, no, al livello di volo 3.0 Qui si prego la pista che di c'era cioè, cioè, tipo di vento, però. Big, 001 buonasera. Squawk 4273. 4273 per Vig001. Yeah, sì, meglio Xplain. XP. Meglio Tecam V2007. 2002 2008 <ride> eh già siamo d'accordo ah, siamo d'accordo il 95 e la 126 Big, 0001 e richiamerete quando pronto a scendere Vig 001 richiamerà Beh, pronto a scendere io penso che sia l'aereo più bello La del... voglia io c'ho con l'episodio penso a te pezza eh, cioè, il mio è abilitato al mio ferro 3 eh, un... Oscar, uh, abbiamo sistemato il problema con l'autopilot. Sic 3 enchi Oscar, wow. uh, Roger. Ah beh, a posto. Fig 193 raggiungendo 10.000 piedi. Fig 193 scendere, livello di volo 7.0. Discesa per 7-0 Vig193 intanto siamo pronti per la discesa Madonna Vig Vig 193 Come sinistra 090 no? Ci stiamo Sinistra 090 Vig193 Don't no work VIG 6-3 Oscar Left Heading 075 cioè, 0, 7, 5, ah, uh, 6, 6. <coughs> vorrei fare un'altra domanda forse magari in po' fedina, da, soprattutto magari da parte mia però sai con le l'età la cappottatura dei quadri, che cos'è? Mm -hmm. Potrebbero essere i... Big 63 uh, Yankee Oscar di 3.500 feet uh, local con H 1015 quello è lì si di eh, il... mm. eh sì, no, di fatti. Siccome io ho un mio costo che è costruito ovviamente è per un bianica, un bianica, un bianica, tutto, però e ho un tasco appunto che è la capottatura dei che ovviamente non ho mai usato aspetta stai confondendo la mezza avvicinamento liga 001 a 20 miglia da Vulca subito dopo iniziano a si hai ragione quelli quella sono un'altra cosa quelli non c'entrano niente liga 0001 dopo Vulca destra 090 scenderete il volo 100 sono posto praticamente si si ho ricordato tutto bravo anzi eh, a destra per 090 dopo VULCA, livello di volo 100, conferma per VIG 001? alternativo VIG 0001 dopo VULCA, dopo Vulca, destra 090, scendereci livello di volo 100 VIG 63 anche Oscar, left heading 300, cleared intercept localizer runway 28, report established non c'è manca, sono 330, sono 0 sono 330, sono 330, sono 330, 193 330, sono <susur> Approach, uh, big Approach, good evening Big Approach, uh, good evening Big 104 Big uh, 104, uh, good evening, squack 4274 4274 Unbox uh, box 104 Raga me lo sto dicendo, richiedono 10 non mi va a shoot star che sono 9 0001 mi potreste dare Questa la vostra data. velocità indicata grazie so eh, DIG la 001 la indicata e a 265 in, in, in diminuzione Chiamato, quando è che, che betta tira no DIG, DIG ti 104 la, la, la vostra velocità indicata di grazie. Di... grazie chi, chi prima quello vuol dire VIG okay, 001 tutto, la è indicata è a 269 noti in diminuzione okay. 700 eh, al suolo sai, volare a piedi quando VIG 0001 è... copiato, VIG 104, uh, velocità, velocità indicata, grazie ho stimato per la pista, si per vulca proprio e sono le 8.43.01 sarebbero Vado a farmi tutta la star per arrivare praticamente in riserva. Big104 uh, eh, Renato vi sta chiamando? Ah, eh No, 104 is Mario. Ah, è Mario, scusa, raggiunge. Vig104 secondo. Big104, what is indicator uh, tuo uh, indicato di air speed? Uh, sì. 300 sì. right. right. not big104. Big104 copy. 400 feet set up. Ready si. for descend uh, big ah, 104 From Big uh, 104 so. descend uh, distance left level 9er 0 9er 0 W104 W104 reduce speed 260 thank you 260 speed big 104 adesso ci facciamo due risate perchè io non ho mai fatto un avvicinamento mezzorato Vig oh, 193, soltanto... scendere 3500 piedi, 3500 piedi, quenh locale 1015. Sì, scendere 3, 5, eh, 3500 piedi, QNH 1015, non 193 Vig 104, please increase your distance, thank you ne uh, posso portare 24 ok dicevano ho fatto sempre Vig soltanto avvicinamento VIG 001, destra 1,00 Zero. destra 1,00, VIG 001 <coughs> <E> dicevo... <coughs> ho sempre fatto soltanto avvicinamenti LS mai VOR o LOCK quindi non ce ne facciamo due risale Guarda, è semplicissimo, è come il Bor. Eh, non l'ho mai fatto. <ride> non hai mai fatto un BOR? No, negativo. Scusa <ride> la vita <mia stai> è <tossi> la 28 sì. vale. Allora. te lo spiego in tre secondi, che cioè, no. che 3 secondi, È Che più facile a dire. Cioè, non lo 193, sinistra 3, 2, 0. Ok. Autorizzate a intercettare il l'ocalizzatore pista 2 8 3 4 3 2 no, no, stavo aspettando che il che stava dando l'istruzione a Renato girata per, per 3-2-0 intercettare, intercettare 2 2 localizzatore 28 8 richiameremo dicevi Giuliano? allora, ti spiego in 3 secondi come un terraggio il localizer, ok? 41 e mezzo non lo so dimenticato, vai tranquillo Oh, no, ma fatto è facilissimo, anzi sentalo già da nuovo, sì. Allora, fai così, eh, mettiti la frequenza del localizzatore su entrambi i canali, ok? Nav1 e Nav2. Qualcuno ce l'ha portato le mani? Potete io. 110-30. 110-276. Ultima stazione chiamante? No, attraverso. chiedo scusa, la mercia ho sbagliato io tanto che 104 nessun problema ok fatto Ok li ha attivati si sì, conferma che io diga 0001 scendete il livello di volo 70 Aspetta Sinistra Prua 080 uh, Stefano scusa ma tu senti anche In discesa per 70 e a sinistra sì. per 070 sì. sì. sì. sì. conferma? 35. League 0 sinistra 080 scendete il livello di volo 7 0 e scendiamo a 0 63 0 La Mezzia, e established on localizer runway 28 League 63 Yankee Oscar, uh, clear to land runway 28, to 28 number 1 Direi che hai carta chiara di bianco. Ah, allora... L'avvicinamento non da yeah. prevede che... Ok. Ti dico come funziona. Scriviti. Al DMA 10 millia e 3. Ok. 6. Ok. Sei sì. okay. impostato la sequenza, mm -hmm. 10 scritti al DMA. Al, ai mille, 10, 3 devi schiacciare eh, lo, localizer, di warlock, ok? Sì. In modo tale che lui intercette il sì. periodo. Sempre al DM10 e quando ci sei, dimmi la tua GS. Sì. Che io ti dico a quanti piedi devi scendere al minuto. Perché è una procedura che va fatta a più di minuto, non è automatica non è come la ILS <coughs> eh, infatti me lo sono andato a scegliere complicata apposta ok quando tu uh, sei qua, quando tu stai praticamente in sei dritto alla pista però non hai ancora intercettato il mettiti sull'MCP su altitude mettiti 700 okay. ok quello 700 è la minima Sopra 700 puoi riattaccare, sotto 700 può anche cadere su qualcosa tu devi comunque atterrare. Poi ovviamente forse c'è qualche aereo in mezzo alla pista la metto la vedi già da prima se vado Ok? Ok, intanto la moglie del comandante Francesca Amato ci sta dicendo a Promossi ma insomma io mica tanto, devo ricominciare tutta la scuola Otti Promossi, con sufficienza, però tutti Promossi eh... Quindi tu imposta 700 sull'MCP su altitud, ok? e mi raccomando la velocità con i flap il localizer uh, inizia con flap 5 quindi deve stare con 193 se flap 5 aspetta che stavo per il 28 v19 localizer ah. big 193 a continuare la discesa numeri 2 vento 280 12 nodi continuare, continuare. Continuare, di discesa, Coriado Vento, numero 2 2193 Scusami, 700 piedi che tu metti, è la DH 700 piedi lo puoi mettere nel, nella minima del paro, se è così il 737 però diciamo che ti dici la funzione reale. No ma io parlavo in generale VIG no? 0001, destra sì. 095 A destra sì, sì. 095 e VIG 001 Sarebbero la decisione hip. Sì cioè L'attitudine di decisione O mm. atterri o riattacchi Sopra puoi riattaccare sotto atterri Ah, aspetta, con Intanto, sarà... ah, approach, evening, a big, Intanto four, saluto anche Giovanni Ottis che è entrato in diretta Qui, qui, 350. 0401, 4275, 9 speed? Eh? Sono io 9 <ride> speed, five, e sto rallentando uh, subito. E <ride> salutiamo anche Alessandro Massella, il mio collega but it went from 250 to 350 0332 uh, we have declared uh, an uh, emergency for the potentialization of our uh, and we are now at uh, 9000 feet and we are requesting uh, uh, runway 10 for approach because we are, we, we are low fuel big uh, 0332 stand by stand by Vig 193, go around, ripeto, go around, salire il livello di volo 100, diretti Somas. Go around, around confermo Vig 193. 193 affermativo, salire il livello di volo 100, destra, diretti Somas, dove orbiterete. 1-0-0, 100, 100, diretti, diretti è 100. di reddito, C'è un'emergenza, qualcuno ha dichiato un'emergenza, <ride> non Il... ho capito chi era Io Che porca cazzo reaching for level 90 1 Vabbè qui c'è un zampino di qualcuno eh No no, giuro che stavolta sì, io non c'entro niente P 104 climb flat level 9... Uh, uh, ah, solo oh, sorry center. maintain liner 0 left direct to Somos when orbit Fabio intanto be' tornato c'è ancora stato un mi sono big 10 buonasera ciao. a tutti Vigna, ciao buonasera a tutti ciao big 6i and Oscar, contact tower ciao. frequency 1 to 5 the small minor c'è ancora stato? Sì? Uh, sì. Simple, simple. No, ecco, no, appunto, ha arrivato allora, anche Fabio Allora, Remo, Allora, continuo eh. La mette approccio oui. Vig eh, 0401, che un Aspetta che Vig 0401, heroin intention. La mette approccio Vig 0401, single Eurofighter Typhoon, operational VFR uh, uh, Trapani la Mecia at the moment uh, east, correction west, I've been Vulca for 2000 feet, uh, request Pontidesir 2000. Vig 0401, I can use for an emergency, are you able to, to hold uh, over Tropea? I affirm Vig uh, 0401. Vig 3401 Orbit Over Trofea 4000 feet, big Break Break Vig 0001 salir, Mantenere il livello di volo 080 Sinistra Diretti SOMAS per un holding Vig 001 Mantiene 080 livello di volo Diretto SOMAS per un holding Anche per me era SOMAS? guarda Somas dalla tua posizione Renato vai su 300 destra 300 ecco il mutuo che hai fatto? clear report runway 1000 in fight SX gli aeroporti sono uguali e realtà will report runway inside ah non mi intercetta Somas eh, la mezza di avvicinamento può darmi per favore una prua per se non riesco a far intercettarlo da questa posizione? 295 Vig001. 295 per Vig001. Sinistra? Conferma? Sinistra, confermiamo. Siete 2 neuri comunque. Vig 0001, correzione orbiterete sopra Ortev Oscar Romeo Tango e Covictor Oscar Romeo Tango e Covictor per Vig 001 Adesso io dichiarerò emergenza catturante sapete che io parto sempre col, uh, col pontagoncce così vi faccio fare altri 10 orbiti Vada acconti Mario Ma ti stilerai ma ti <ride> io l'ho inventata io guarda eh. ah, come si fa a prendere? non me lo ricordo oh, come si chiama quello? O l'Henri allora, io metto il carburante sufficiente per il volo massimo 10 minuti. Sì, ma infatti io pure ho carburante quasi scarico, eh. Ma perché? Perché, perché costa? Eh ma se fanno tutte le emergenze andare. qui alla fine. Ma lo sapete che se per becca asa per strappa licenza? Io il manager mi ha detto così nella mia compagnia. Eh, lo sai so so che se becca Bolle. asa il manager che strappa licenza gli togli per la compagnia? Eh, ho il problema suo. <ride> Io sto su, Gep. Com'era, so. Era. Thomas, oh, devi dove? andare, stai andando bene, vai così. Leggermente.. Ah, eh, Thomas, sì. 5 gradi alla tua testa si sì, si sì, lo vedo lo no vedo. io mi devo fare un bel repasso con sì, la FMC ma qua ne arrivo più stasera ragazzi però abbiate pazienza no? io è una cantora, purtroppo deve sta metà prossimo che c'è un certo rano e inside copy tutti adesso io già avevo tempo, il tempo per terrà comunque ma altro. infatti cioè io sono a 220 con la so cioè perché vi abbia fatto abitare poi lo go, so no? io perché eh, perché eh. se tu chiami 40 vai ti me devi far pagare quello di ieri sera capito? di <ride> chi? e non lo conoscessi no no no giuro io non c'entro niente e ci hanno chiesto ah, l'emergenza no. mica io che c'entro io no no veramente ragazzi non, è non stato Giuliano io. che si è mercato emergenza cioè prima dei partiti che stavo a 9.000 a, a cos che praticamente mi ha mandato a, a 32.000 piedi quando io sono 16 avevo saltato e praticamente stavo a 100.000 piedi Big 0332 uh, contact Tower One to Niner Non è fatta niente Ma è sempre un'errore ogni volta questo <ride> errore devo oh. ma il volo eh. Renato, di me dai un'emergenza del carburante scarso eh e così ti manda direttamente sulla pista, la prima pista. Sì, è che è in mare, guarda. Devo mettere lo squalche a 7.0. 7000, 7000, e se, 7000 e mm, Per l'emergenza carburante non credo che sia non coso ci può aiutare Stefano. Quant'è? No. Allora, comunica che hai scarso carburante, non ce la faresti mai a farlo abitare? Che... La media, me, emergenza di 193, 93, carburante scarso. Vig 193 copiato sareste abili per atterrare sulla pista 1-0? 1-0 sarebbe quella... Eh, sì. Sì, sì, sì, eh, eh, quando sono io... si si confermo a avere 1-0 Vig 193 Vig 193 sinistra 190 scendere a 3500 piedi il Val di è stato con l'H locale 1015 non conviene tirata per 190 di di discesa per 3.500 piedi se l'istruttore Boeing non si sbriga a farmi il type sul 737 lo frusta <ride> mancirei di compagnia data ricchi ma terraggio stile magine un modo da dire però? scusate, come guardate, signora, siccome non ho le carte di giga adesso eh, dai, dimmi prendere il qualcuno mi può dire il... loading su SOMAS è. Riccardo Zara intanto ho visto che ti sei appena iscritto al gruppo dei piloti Mi dei stai Facebook stai di, in, della Lighe Volare Italiana Group. E eh, eh, se Madonna 193 scendere 2015. Funziona la. riporterete la scelta, con pista se. in vista. Che sono troppo alto, vedi. Quindi... <ride> Poi, discesa per, per provire piedi, piedi, riporteremo vista no, in vista 219 no, 9. No, no. no, no. Intanto buonasera a chi ha salutato sul io. TS che non ho sentito, chi era? No, io. Oi, ciao Simo. Ciao. Ciao. Stavo dicendo a Riccardo Zala che m, si è iscritto al gruppo dei piloti della VIRTUAL AIRLINE e m, ricordo che comunque così il gruppo è riservato appunto ai piloti iscritti alla VIRTUAL AIRLINE, eh, quindi se eh, allora, vuoi, allora ok niente tanto ciao Virgilio Lapa no, e Alessandro adesso se. ti rispondo sta prova da prendere qualcosa funziona? ah se. no puoi venire tranquillamente qui di solito ogni lunedì sera salvo complicazioni c'è anche Pasquale che fa dei tutorial delle lezioni sì, sì, quindi poi il canale è aperto a tutti puoi venire tranquillamente e poi se vuoi parlare andiamo a picc 1 2 4 can you record? yor fuel uh, on board. Remo. Ma fai la impresa di che vuoi andare 104 sì, dimmi. Okay. posso dirti così se sul il mio pick a 104 o many fuel sì, on board. Sì, portami un attimo. your channel di eh hai Come hai visto? Ah, quello già terzo, tour, aspetta, aspetta again, però perché aspetta che sento, sento anche gli altri grafici sotto e dell'aproc non riesco a sentirti fai una cosa, puoi spostarti, non, ti chiamo con un messaggio vocale perché sennò qui altrimenti va tutto in, in streaming? Va, sì, ma ti posso anche fare la Eh scusami Big104 perché eh? No, eh? non riesco a sentire, mi puoi ripetere. Big104, quanto carburante avete a bordo? Abbiamo circa 3.200 kg di gara. Copiato, Vig 104, break break, Vig 193, pista in vista, riportate con la pista in vista. Negativo, Negativo VIG 193, 193 in, attesa in, attesa in attesa di allinearmi. Di allinearmi. Vig, 193 copiato, riporterete con pista in vista? Porteremo, Porteremo pista, pista in vista di 193 193 eh, avete Ragazzi, la pizza in via, scusate, non abbiamo copiato ciao. Sì, sì, ciao, ciao. sì confermo VIG 193, 193 in vista in vista VIG 193 con la torre 125 decimali 9 Passo volatore VIG 193, 193 grazie per l'assistenza, ciao torre 193 con voi in emergenza pista in vista 09 eh, ze, zero, sc chiedo scusa <specchio> Autorizzato all'atterraggio V193 copiato vento chi sì, è che ti sconnesse l'auto? si sì, dimmi ma stavolta facciamo un controllo come da partire stieri eh? non bisognerebbe farlo ai piloti <ride> perché qua a farti senso a carburante è sì. un giuliano però eh. quello di giuliano bisogna cazzo. controllare in <ride> allora, ragazzi ragazzi Ah, almeno ci siamo divertiti dai ah beh si sì. io vado <ride> a sera però la <ride> seratina tranquilla tra quattro aerei che ero avuto quindi con due emergenze e quattro <ride> sì, corauto io ce la facevo comunque a terra eh, tranquillamente perché ce l'avevo a 9 miglia allora, ragazzi è storia scusate se ho... sulle carte non è pubblicata l'ordine che su somas se è sempre a destra a standard mi credete di c'è? questo sono ste? Oh, non so se sì. eh dipende da chi porta 6 9000 piedi si va bene velocità 248 vabbè scendi magari un po' più di velocità sotto i 220 magari se ci riesci o comunque meno sì, ok si ok ma ragazzi chi ha tutti i salbi, eh mamma mia quattro ragazzi che sono rimasti a bordo qua da me non so i salvi <ride> poi ho fatto un atterraggio eh Perfetto. Sì, per il taxi si sì, confermo, Vic 193. <ride> Via Serra Hotel, pista libera che stenda a distrezione Vic 193. Fabio sta dicendo se in più o so più okay, provanzato un Brace Brace T'allarico, tallarico non lo so, perdonami la pronuncia, ciao, grazie del buon volo. Comunque mi è costato circa 1500 kg di calzone. Mi è costato, non ti è. Eh, mi è. No, perché quando corregge di più, adesso Big 0001, scendere 3500 piedi. Autorizzato a intercettare mio, dai, che localizer 28 riportare testabili numeri 1 Scendiamo a 5, autorizzato a intercettare localizer 28 riporteremo stabili TIG 001 Anche perché potrei pensare pure di tornare a fare il vicepresidente, eh? poi so cazzo questo <ride> che stai in diretta, te stanno a riprendere eh, Per favore, non spoileriamo Dig 0401, uh, report passing uh, Pontile Sierra. The report reaching Pontile Sierra, video 0401, uh, for info descending 2000 uh, feet, maintaining VFR DMC. Dig 0401, Roger, thank you. Big uh, 104, uh, left heading 140, uh, descend, flat level 70 Left 140, uh, uh, descend, uh, second Again please, Vig 104, let's approach. Sorry, Vig 104, left heading 135 uh, and descend flat level 70. 135, flat level 70, 70, 70, sorry. E siete ancora si sì, tutti yeah. ah ok no perché sto per chiudere quindi adesso mando il p rep non mi avete fatto tratte tipo flight a 10.000 piedi no eh No dico, basta che non mi avete fatto tratte tipo fright a 10.000 piedi. Eh, non no, lo so. Ok, adesso ci prepariamo per lo schianto. Bene, prossimo video 0401, David now Pizzo, reaching Pontile SIR 2000, 1015, request ricordo diesel straight in runway 28. Rig, 0401, oh, eh? negative, report, passing, eh. Ponti Le sir. Però ti sei schiantato? No, no, o, è solo schiantato Alla Approach 0401, now reaching eh. a Ponti Le rate La messi avvicinamento, vig no. 001 beh, beh, stabile sul mani VIG 0001 contatti da sì, torre frequenta 125 stoma, decimali grazie. Grazie. <ride> contattiamo la torre 125 scusi decimali Lo decimali 9 VIG 0001 <ride> 125 decimali 9 VIG 001 grazie per l'assistenza La a torre buonasera VIG 001 stabile Dai. localizzatore 28 0, 0, 0 1, la merce, buonasera vista 28 per il 3, ok 2, ok 28 sì, eh, sì sono andato giù un po' eh, scopiato dal vento sarà, ho pensato l'atterraggio 28 mica 0 0 1. praticamente l'entrata classica poi ho dichiarato l'emergenza quindi eh. non mi potevo fare un attimo, <ride> eh. aspettate, vediamo un sentito eh non ora eh cosa che sa un po' difficoltà Mechia, good evening, a big 0401, uh, uh, single Prevo, level fighter, operational VFR, no now, west, west and continue to town yeah. for a visual straight-in runway. Esatto, oh, bravo. Alla lì. Big 0401, good evening, you can edge 1015, we want to la mezzia torre, VK001, go around eh, 001 mm, effetti un mancato avvicinamento e contatti no. la mezzia radar, frequenza 118 decimali 8 118 decimali 8, mancato avvicinamento per VK001, grazie mette il tower 0401 with our nostro inside, in side con bene Remo grazie a avvicinamento Big 001 in coi round a 2.000 ghz in salita 001 salire di di volo salire e mantenere la prua saliamo a 070 manteniamo la prua DIC 001 ci arrivo a a tutti quanti e ci sentiamo alla prossima. Vai, ciao Renato. Grazie della per, la compagnia, ciao. per il tutto. Ciao. Ciao. Ciao, eh. ciao, ciao a tutti. Ciao Renato. Ciao, ciao, ciao. grazie, ciao. 104 uh, left uh, uh, e 100. left 100, vediamo un Porca miseria, ho mancato poco completamente la vista. L'ho visto. Ero troppo alto ho riattaccato. Allora, ti stavo dicendo, io ho capito qual è il territorio, l'ho visto. Allora, quando tu eh, sei arrivato in prossimità di quelle 10 miglia di triuntre famose, ok, sei. Sì, sì Ok. Schiaccia Vorlock. Mi devi dire la tua GS. Ok, io ti dico il vertical speed che devi andare a inserire. Preciso. Aspetta, okay. aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta che mentre saliva ha cominciato a scendere solo, aspetta, aspetta che lo riprendo. Ho visto, ho visto, ho visto. 0001, sinistra 185 a sinistra 185 big 001 Big uh, 104, 104, sorry, left heading 095 095 don't have 5 left, 1 Ah, facendo come mi pare stasera ho capito Va, andiamo a manuale via guarda che non è gli altri il documento è solo un set e c'è ragione pure te se non lo metti ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah Continuiamo la virata per 1.2.0 VIG 0.0.1 si sta eh non usare quello eh il problema è che non c'è non c'è la buy wire quindi più vai cioè più il volantino a destra più l'aereo l'aereo a la a destra va a 30 60 gradi capito non è come sulle buy wire che appena uh, arrivi in un certo bank ti riporta capito però puoi limitare il back end con l'ensp key se hai il lato ma se non ce l'hai il, il, il federector te lo mostra cioè ti mostra eh, mm, certo la rotta del band certo non è la protezione la eh beh ovvio non ecco. eh, è come ha beh l'FPA ah, è tra il fanco Ah, c'è il no, sì, sì, sinistra 1 sì, 0, sì. 0. sinistra 1 e 001 sinistra 1 e la mia sinistra 1 1 e la mia sinistra 1 e la mia sinistra 1 e la ricordo che comunque i piloti siete sempre usato le mani big uh, uh, 104 left adding a no. guarda fuori quando c'è il buffer io. io guardo gli strumenti comunque nonostante eh, si sì, però 104 risponde anche alla radio magari ti ha chiamato te eh che <ride> penso <ride> big, big 104 Big 104 no problem, left heading 080 080100 Il fly by way non risponde alla radio, devi sempre farlo tu comunque <ride> <ride> O mi <me> sbaglio Stefano? No, <ride> bella radio Finché negli ACC non metteranno le cose di testa Anche negli ACC? metteranno le cose lì a testa finché non lo faranno un roba tipo transatlantico <ride> vabbè che con si dice sia che lì a, a testa vai mm -hmm. ma non tutte non ne... tutti gli mm. tutti i paesi devo che abbastanza aperto, comunque della Neuri Airlines gli è rimasta ancora in volo chi? della Neuri Airlines, gli è rimasto in muro, io E Mario? Io. La Neuri Airlines appunto. che neuri che vuol dire che c'è cioè, neuro? cioè che non rimasto il neuro da carburante o cosa? No, no, vuol dire i neuri che siamo dal reparto psichiatrico. Ah. ma la neve finita. Big uh, 104 heading no? no. 050, no. distanza 350 no. feet, no. local okay. Queen H1015 è stato allo tango 555 per anni 5 si è apportato 3,400, 3,050 reading di corsa credi che sottievo il nome riga 0,01 sinistra a 0,95 a sinistra 0,95 riga 0,01 dicevi luca? non sei ancora a terra? No, sono andato in goirando perché va troppo alto. Vabbè, dove c'è va bene vabbè, la velocità si <inaudible> e di che è nato perfetto, DM DIG104 uh, eh? left heading sì. 285 clear intercept log ride run with 28 record right establish che dippero 285 rrp establish log ride 28 DIG104 nuovo e prega Dio che basta pure un'altra volta sola <ride> perché poi non avvi magari eh, prima di iniziare la luce finale ma perché in effetti contavo di fare quello ma mi ha fatto fare tipo 5-6 holding perché c'erano quelle due emergenze e mi sono perso la pista non l'ho più trovato ho dovuto farla praticamente in, eh, avvicinarmi il manuale e non pensavo di star così vicino pensavo di avere ancora tempo per, eh, per configurarlo invece niente ero troppo vicino e anche troppo alto quindi ho riattaccato e via ci riproviamo adesso big 104 uh, continuous left to six. 5 for, for staff quindi Stefano il localizer tu si fai non so flap porto. full o flap 30 gear down sì, si, deve, si deve fare suare la sicura big 0.0.1 sinistra 0.8.0, inizi, sinistra, 080 sinistra 0.8.0 big sì, 0.0.1 si fare che deve essere eh, di fatto eh, sono fatto con il localizer e poi la parte verticale senza sì. già la perché... Capito perché e la stessa, stessa, stessa procedura verrà fatta col vortice. La vorrà se la devi fare eh, su My Bus Public Management, se la gestisci se la laboratoria la la puoi fare anche il eh, diselevente e di, di, di la cosa MLS, altrimenti se vai in select, la devi fare... Sì, la, la sì, so. sì sull'Arbas sì, abbiamo un track FPA, quindi ha un track in armato e funzionato, dopodiché andrà in Puglia. Il... 001 scendere a piani. 3.500 piani per VIG eh. 001. Per... Per... Per... PIC 0-1, sinistra 0-1-0 Sinistra 0-1-0, 0 1 Mario, ricordati poi nei commenti nel PILA per dimettere quanti ricordi ti ha fatto fare all'emergenza Can you give me your indicator speed? Thank you Roger, break break, VIG 001, potreste darmi la vostra velocità indicata, grazie. Eh, 263 è la velocità al suolo, 239 di VIG 001. VIG 001, ridurre a 200, continuare a sinistra per Prua 300, autorizzato a intercettare, localizzatore pista 28. Riduciamo a 200 a sinistra per 300 autorizzata a intercettare l'autorizzatore 28, dig 001. Dig 001 corretto, aumentare la vostra discesa, incrementare la vostra discesa, grazie. Incrementiamo la discesa, dig 001. Stefano, lo guidi tu? Remo. Ah buono, sono vero su 400 Eh non lo so manco io <ride> Remo, Remo, allora senti a me Puoi gridare 10 miglia quando ci sei? Eh quando ci sono, te lo dico Ok, okay. Sì però devo anticipare 10 miglia, basta Eh... VIG 001, uh, eh, continuare a sinistra, 275 sì, per, sì, in per intercettare diga, zero, zero, lock 275 per intercettare VIG 001 Stabisciano LOCK da di 2-8 di due anni da fa VIG 104, contact power, stava, frequency 125, decimal 1 to 59, grazie you, your service, bye bye. Grazie and sorry per il delay. Big 104 uh, mm, Troppo instabile Ramon Perché è in troppo instabile? Non lo so, vedo Big, la scelta. So Big001 continuare a sinistra 265 per intercettare. A sinistra per 265 per intercettare. Per intercettare. Sì, stavo mantenendo la prova che mi aveva dato no lascia perdere vai direttamente con lo... senti controllami l'hai intercetta l'hai inserita la frequenza no, affermativo si sì, l'ho messa si sì. eccola qua l'ha messo però ancora non, non, non mi dà la DM non lo dà il DM Allora fai così, dimmi la GS 2.05 adesso eh, Vai per 1.200p minuto Eh ma io sto ancora a 3.500 adesso, scendiamo quindi? Ok andiamo a scendere Allora aspetta no infatti non non, non c'è la distanza sul DME aspetta, rimani così, aspetta aspetta il DME come è noto se ci avete qualcosa di molto realistico sull'attenzione è che non funziona no? ok siamo a 2500 2500 la distanza mi segnò ok allora avremo eh, Dig 001, 001 riporta stabile Dig 001 riporta stabile localizzatore 28 di Dig 001 contattare la torre frequenza 125 decimale 9 buon atterraggio 125 decimali 9 Dig 001 grazie per l'assistenza buona serata Mezzia Torre, buonasera, VIG 001, stabile, localizzatore 28 VIG 001, di nuovo buonasera, vista 28, continuate l'avvicinamento, il vento è 2,500 gradi, 11 nodi, numero 2, 2 precede dai passi per certamente incontri Traffico in vista numero 2 all'atterraggio, VIG 001 No, aspetta aspetta aspetta Quanto c'è di variometro? Meno 400 adesso no, aspetta aspetta no, Non ti stabilizza aspetta sono aperte tutte le cose Eh ma sono troppo basso Lascia meno 400. Ora allora, fai così, metti flat thread gear down il tower big 0401 è close big 0401 unico qual è il tuo nome? qual è quel punto che ti compare uh, sulla uh, serie 1.9? cos'è il tuo And stand up to choice via sierra lino haffa stand up to stand up to choice go back, come l'informa mai? beh, si sì. no no no della no, no, sì, per... dove c'è sì, ah e eh, non so, riesco a vedere il motore andrà in gradino, ormai sono lo lascio perdere eh, 128 dgs, giusto? confermi 126 Dica 001 la vecchia pista 28 autorizzata all'atterraggio di 5 gradi 415 -50. meno 500 per Dica dire 001 autorizzata all'atterraggio pista 28 vento copiato Siamo a 600 Oh, abbiamo il, il nuovo presidente della Ligue Virtual Line, Daniele Pancottini, che mi sta guardando. Eh sì. Attenzione un po'. Se po'. Alessandro Munari non si decide a farmi il type su questo Boeing e farmi fare pratica... Quanto c'è di GS? remo, veloci. 1, 125 5. Uno, due, metti 600 di GS di WS. ora si è staccato la pilota l'autopilota giusto ora sì. vai manuale alza il muso parking di di 1 ok no, dai so. bella botta però va bene basta quattro decimali e mai servizio e bye bye di Grazie per il servizio di 001, buonanotte. Arriva però il controllore. Vaffanculo, tutti voglio un <ride> po'. <ride> <ride> Vaffanculo, ti acclamate a me. Mi chiamate a me, mi chiamate a me, mi chiamate a mi non solo. Eh, Renato, Renato. Eh, Renato. Oh, che puttana. Eh, tanti, tanti, tanti, Siamo no. ancora in streaming Attenzione oh, Occhio Parole offensive contro la Chiesa Occhio Dov'è il mio collega ed ex vicepresidente? Dov'è che gli vado vicino? Cosa che Mario? Con... Con... Allo 0-3, no, no, 03. 03. Sì 0 Mario ti ricordo nei commenti, se no qua c'è il presidente attuale che ti respinge il Pirep di inserire nei commenti le, le holding fatte per le emergenze e quant'altro. Sì vabbè tanto visto nessun problema per le volte. Ah, mamma mia, cioè, davvero sono distrutto. Mi avete, mi avete ma Remo. Sì, si. Sì. Ma, ma te no? Hai la mania di, di stare o a destra a sinistra della linea? Eh certo, io non so essere al centro, mi dispiace. <ride> Ho capito, eh? Dov'è il palazzo dell'Italia dell TIC che lo voglio riprendere? Eccolo qua. Comunque Giuliano... Dimmi. È un imbecille io so la registrazione per tutte le stelle sotto sulle <ride> Te l'ho altre Sì, ma dai, cioè, stavo registrando, porca miseria eh, È rimasto acceso il microfono cioè. Eh, mi sa anche a me, infatti io che per quello eh. Adesso sto cercando di eh. capire dove siete con gli aerei, perché Io sono davanti ai vostri uffici No, no, no, io sto guardando la registrazione, ho chiuso. La, ladies and gentlemen siamo arrivati. Ci vorrebbe adesso che il pilota faccia l'annuncio di arrivo. C'è questa private destination Ragazzi so, so. Io vi auguro una buona serata E Vedremo presto Ciao Riccardo Ciao Riccardo, Ciao, Riccardo. Ciao, Riccardo. Ciao, grazie, Riccardo. Eh, grazie Ciao. di essere passato a salutare Vabbè, una bella botta è Meno 200, è buono Vabbè, dai Voglia. Ok allora grazie a tutti e buonanotte a tutti ciao ciao, ciao, Mario. Mario. Buonanotte. ciao. buonanotte Mario ciao alla prossima ok ciao, allora ciao. per inviato eh, il volo è chiuso scolleghiamo dei wow e chiudiamo la diretta ragazzi sì, sì. grazie a tutti ciao, chi ciao. ha partecipato chi ha passato chi ha salutato e niente grazie ragazzuoli alla prossima ciao ciao, ciao. ciao. ciao.